Sì, bene, grazie Presidente. Allora, ehm, beh, che dire, ehm, questa amministrazione è quella che ha eh, più di tutto elaborato per rimettere in sesto, eh, rimettere in sesto ATAC. Eh, visto che siamo in fine consigliatura, forse ricordare due numeri non fa male. E... Sì, Scusate. Sì, stavo dicendo, eh, ricordare i due nomi non fa male. Eh, Atac, noi l'abbiamo trovata con 1 miliardo e 300 milioni di debiti, una società con 11.700 dipendenti. Eh, per fortuna questa amministrazione con grande coraggio, è il caso di dirlo, con grande coraggio ha intrapreso la strada del portare i libri in tribunale perché era l'unica cosa che si potesse fare. E abbiamo fatto un piano di rilancio che è stato votato favorevolmente dai, eh, dai creditori fino a pre, praticamente gennaio 2017 eh, se volevamo comprare una vita in più in ATAC dovevamo andare da un giudice Capriciore. e chiedergli il permesso scusate sento delle voci di sottofondo e non riesco a parlare Presidente e, prego sì, grazie dunque poi è arrivato il voto favorevole dei, eh, dei creditori al piano di rilancio che questa amministrazione ha fatto per cui abbiamo iniziato ad attuarlo ed ora alla fine del 2021 pensate partendo semplicemente da febbraio 2019 alla fine del 2021 avremo 900 autobus nuovi questa amministrazione noi abbiamo iniziato ad assumere le persone e abbiamo assunto 600 persone Ora c'è stato un problema con il Dipartimento Risorse Economiche relativamente alla stabilizzazione di questi eh, autisti che questa amministrazione voleva e con determinazione ha voluto che questi lavoratori fossero stabilizzati. Ora eh, è stata un po' articolata la soluzione relativamente alla stabilizzazione di questi lavoratori eh, è arrivata oggi, la, eh, finalmente, dopo tantissime richieste, eh, ovviamente anche da parte della, della maggioranza, ma anche da parte di, di tante forze politiche e sindacali, si era trovata una soluzione intermedia a cui alcuni sindacati responsabili hanno dato il loro assenso per trovare una, situazio, una soluzione ponte, Altri invece forse hanno pensato, qualcuno perché qualcuno lo è, sta in campagna elettorale allora, mh, e hanno pensato di, di fare altro, però questa amministrazione ha lavorato fino alla fine per la soluzione di questo tema e noi vogliamo la stabilizzazione di questi lavoratori perché se Atac è stata risanata, è stata risanata grazie a questa amministrazione. Per cui, per carità, ci sta che le forze politiche giustamente facciano pressione per eh, cercare di, di andare in una certa direzione, ma era la stessa identica direzione che voleva la, la, la maggioranza. Allora, detto francamente, se ancora non fosse stato risolto non avremmo avuto nessun tipo di problema a dover votare favorevolmente a questa eh, mozione, ma visto che Sicuramente magari all'ultimo momento, perché il tema era molto complesso con la ragioneria e non per la volontà di, mo di mobilità, ma è stato risolto, a questo punto la maggioranza si astiene. Grazie.